cagando addosso io adesso devo salire su questa macchina, iniziare a fare il matto a driftare, non dovevo farlo. <ride> Eccolo. Dov'è che mi posso tenere? Ma da nessuna parte, sì, il sedile ti tiene già su. Mi sono davvero cagato in mana tocca la mattima Falla cagare veramente addosso eh sì, Siamo qui apposta cioè. Si sì, io lo rifaccio cioè. no, questo va forte oh. Così, tanto così mi fatto. Qui ho 50 euro. Andrò in un campo da basket. E a chi farà canestro al primo colpo, gli regalerò 10 euro. Così andiamo. Eccolo. Ti propongo una sfida. Come? Non... Allora, non se fai canestro con un colpo, ti regalo 10 euro. Si. Si. you don't Vai. Oh, grazie Prego Può sentirmi questo video? Sì uh, uh. Giuseppe Barbuto Asimilare. Ciao, ciao Se Fai canestro, al primo colpo io ti regalo 10 euro Oh, mi spiace bro Ah, mi spiace Se fai canestro ti regalo 10 euro ah. Se sbaglio te li regalo io 10 euro Oh questi sono per te Grazie bro Prego Oh Tieni bro Grazie grazie Vai Oh Tieni bro Grazie Ce l'hai Oh Tieni bro Grazie a te Wow oh, Wow oh. Guardalo, mamma mia, ma che... Wow! Non dovevo farlo, non dovevo farlo, non dovevo farlo, non dovevo farlo. Or Merda, mi hai fatto cagare addosso! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Oh! Oh! Merda! Oh! Wow. Wow. No. Guardate quella ragazzi è una torre E a vista così potrebbe sembrare tipo una cosa parabolica Un'antenna In realtà ho scoperto tramite un video Che praticamente ci si può salire Ed è una delle viste più belle di Milano Quindi ho detto ok andiamo Così ve lo faccio vedere anche a voi Stiamo per salire Fra un minuto circa vediamo là sopra 98 metri avrete un bel vedere a 360 gradi Quanto tipo c'è questa torre? non l'avevo mai notata Non ce cioè, l'ho sempre notata a vedere e ho fatto questa torre nel 33 oh. Cioè la vedevo sempre ma non pensavo se potesse salire Assolutamente sì. Pensavo magari fosse un torre radio Sì, sì, se, no. sì, sì Bellissimo da qua Wow City Life ce di fronte? Qua c'è tutta Milano ragazzi Qual è City Life? Piazza Gaia Volenti Wow, fantastico Uno scheletro entra in un bar. E ordina una birra e uno straccio. Non l'hai capito? No. Scheletro, entra in un bar, ordina una birra e uno straccio. Ah! <ride> Perché sporca per terra. <ride>